Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono eh, Rossella Pani e insegno alle persone a connettersi con le nuove frequenze di luce che aiutano a portare equilibrio in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale. Mi trovo qui con Raffaella De Michelis, eh, che è una studentessa che ha partecipato al percorso di coaching di due mesi, eh, dove mh, ha imparato a interagire con queste frequenze. Eh, e vorrei che l'abbiamo qui ospite perché vorrei che mi raccontasse ci raccontasse un pochino com'è andata questa esperienza. Ciao Raffaella. Ciao Rossella oh, Chiara, ti... buonasera a tutti o oh, ciao a tutti. Dimmi un po' com'è andata? Sei contenta Beh, di questa esperienza? Molto, molto e infatti ho deciso appunto di, eh, diciamo, supportarti in questa cosa, di darti la mia testimonianza proprio perché è una cosa molto, molto forte. È stata un'esperienza fortissima. Eh, io arrivo già da, diciamo, delle esperienze eh, olistiche di altre tecniche e questa, devo dire. Ha incrementato ancora di più queste sensazioni, queste percezioni, eh, anche perché io credo fortemente eh, ed è per questo che sono stata attirata da questo, dal tuo corso che l'arcangelo Michele è qui e che ci sono nuove frequenze. Quindi andarle a eh, diciamo, eh, capire, studiare, intuire, praticare è fondamentale per te accedere a questo nuovo livello vibratorio delle nuove frequenze di luce? Dimmi un po'. Ma eh, è stato semplice perché il corso si svolge in modo molto semplice, tu sei molto chiara, ehm, ed è una cosa veramente molto più semplice di quanto uno non possa credere. Eh, e quindi ci si ritrova, anche se uno non ha mai fatto niente, eh, cioè, no, arriva alla prima esperienza da te, eh, è, è veramente molto forte, perché sono veramente forti, molto potenti. Se riuscite sempre... esatto, sì. di... no, no, a no, dico, la... è molto semplice arrivarci, no? proprio se uno segue quello che tu dici, è certo. eh, molto semplice. Ascolta, come è stato, ehm, cioè sei riuscita a percepire la presenza dell'Arcangelo Michele attraverso le frequenze, attraverso le preghiere e così via? Già tu comunque eh, sei una persona molto dotata, però eh, in questo percorso sei riuscita a, a ricevere la sua presenza? Dimmi un po' sì eh, assolutamente sì e penso che non adesso al di là che uno possa essere più o meno dotato cioè abbia i canali più o meno sì. aperti ehm, l'Arcangelo Michele proprio perché è qui tra noi si palesa lo senti lo senti proprio in modo profondo perché eh, ecco io lo faccio con un riferimento a qualcosa di prima cioè di prima del tuo corso sì. eh, sono molto intense, sono proprio cambiate le frequenze, quindi l'Arcangelo Michele si presenta, si palesa e come ti ho detto nell'ultima lezione io già già canalizzato, so che è vicino a me e appunto mi ha detto di andare a trovarlo alla Sacra di San Michele certo, e fantastico. ci vado alla fine di questo è bello, mese. Bellissimo, bene bene. Ascolta, eh, a chi consiglieresti tu questa esperienza, questo percorso? Ma guarda, eh, nessuno in particolare, tutti, cioè tutti coloro che sono, diciamo, sentono un risveglio, eh, se, si sentono, capiscono che c'è da andare a lavorare no? eh, su se stessi. Ecco, questo eh, può essere un, sia un inizio che un approfondimento, quindi più o meno tutti. Eh, L'importante è crederci, come sempre, Assurso. quando si fa qualcosa crederci perché se non ci si crede non funziona sì, nulla certo, certo. ascolta un'ultima domanda abbiamo visto che eh, queste frequenze aiutano a portare equilibrio quindi si tratta di un riequilibrio energetico è una forza intelligente che sa dove deve andare noi non possiamo eh, diciamo mh, Dire che cosa verrà perché comunque è indipendente dalla nostra volontà volevo sapere nel tuo caso specifico se tu hai avuto beneficio da questo lavoro energetico e se cosa hai notato che cosa è successo beh guarda all'inizio è stata una ripulitura mi ha ripulito e dopo che appunto mi sono ripulita perché i canali vanno tenuti sempre puliti ehm, ecco c'è stata un'amplificazione del mio sentire quindi eh, questa è la mia esperienza assolutamente certo assolutamente forte poi ecco chi soprattutto lavora con le mani quindi lavora con le energie questo ha portato a eh, proprio sentire in maniera ancora più forte eh, l'energia nelle mani. Cioè io ad esempio appena eh, faccio le tue preghiere, le preghiere che tu fai, eh, ma mi partono. Sì, sì. Quindi non c'è bisogno di concentrazione di simboli, di cose, cioè è molto intuitivo e molto semplice. E ecco. cosa ne pensi della protezione con l'Arcangelo Michele? È fantastica. E io la, la, già lo pregavo prima per la protezione perché chi conosce già gli arcangeli o comunque conosce un po' l'arcangelo Michele sa che l'arcangelo Michele è l'arcangelo della protezione, colui che insomma sconfigge il male, quindi, ma è potente. Assolutamente, bene, bene. Io ti ringrazio per questa testimonianza, eh, veramente, ci, ci sentiamo e ci vediamo presto e eh, spero che possa arrivare al maggior numero di persone possibili per aiutarle a prendere consapevolezza che queste frequenze esistono, che sono tangibili e si possono sentire eh, nelle nostre mani. <ride> assolutamente sì, assolutamente sì, sì. E ringrazio io te. Grazie. Perché in un caso ci si incontra assolutamente. Grazie, Raffaella. Un abbraccio grande. Grazie a te. Ciao, ciao. Anche a te. Ciao, ciao. ciao.